Le periferie d'Italia, avete sentito i diversi accenti, le periferie d'Italia con più o meno gli stessi problemi, Roma in particolare, in questo caso parliamo di mobilità, di arrivare a fare una cosa in tempo utile partendo dalla periferia. Allora, qualcosa si cerca di fare, ovviamente, come è doveroso da parte di un'amministrazione. Io saluto la Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Roma, Donatella Iorio. Bentrovata, dottoressa Iorio. Grazie. Grazie a lei per avermi invitato. No, grazie a lei Presidente, perché possiamo, perlomeno adesso non voglio fare come Renzi gli annunci, no? però intanto possiamo, come dire, usiamo un altro termine, possiamo spiegare ecco, le strategie eh, del Comune di Roma per le periferie. Eh, lei ovviamente ha un ruolo importante con la Presidenza della Commissione Urbanistica. Intanto Presidente, qual è la visione che voi avete delle periferie romane e come intendete in modo generale intervenire? Allora, sicuramente, ehm, proprio come ho sentito prima passare, diciamo, a un servizio relativo ad una periferia, la periferia nord tra Palmarola e Casal del Marmo. Sì. Accidenti, della... complimenti, l'ha individuata al volo, brava. Questo è un, sì, test, è un test ottimale. <ride> Va bene. La persona che avevate intervistato, sì. se non sbaglio, anche un'intervista di qualche tempo sì, fa, sì, il sì, problema sì. principale di quasi tutte le periferie è legato, come diceva lei, giustamente alla mobilità, alla difficoltà che hanno gli abitanti di questi quartieri a raggiungere il luogo di lavoro a spostarsi questo perché purtroppo la periferia di roma è stata diciamo considerata appunto eh, un luogo se vogliamo di serie b per cui sono nati gli appartamenti le palazzine eh, si è creato diciamo un denso ehm, si, è, si sono densificate le periferie, ma non si sono portati altresì eh, i servizi in questi luoghi, quindi per alcuni è anche molto difficile avere una scuola nel proprio quartiere. E, e quello che ne soffre è soprattutto la mobilità perché molti mm. si spostano ovviamente col mezzo privato e eh, in alcune di queste periferie. Eh, non arrivano neanche sufficienti mezzi di trasporto per consentire alle persone di spostarsi appunto con il mezzo pubblico, quindi sicuramente. L'aspetto fondamentale su cui si dovrà agire sono, è la mobilità, la, il miglioramento del, del trasporto pubblico e su questo stanno facendo un ottimo lavoro sia l'assessore Meleo che il Presidente della Commissione Enrico Stefano e tutti i consiglieri mm. che si occupano di mobilità, con cui ci troviamo a lavorare spesso in sinergia perché appunto l'urbanistica è un tema molto ampio che deve per forza interfacciarsi con altri eh, settori, altri ehm, argomenti. Eh, gli interventi che si stanno facendo quindi dal punto di vista della mobilità sono tanti, anche per esempio lavorare Molto sulla mobilità dolce e la mobilità sostenibile, proprio con l'ultimo bando delle periferie eh, che ricordo ha previsto lo stanziamento di circa 18 milioni di Euro eh, per il Comune di Roma, una parte di questi interventi sono stati destinati proprio per la, la, mh, piccoli interventi di mobilità sostenibile in tutti i municipi e nelle vicinanze delle scuole, degli edifici scolastici, quindi eh, si deve ragionare su larga scala ma anche su piccola scala, proprio per fluidificare eh, il traffico e gli spostamenti in queste, in queste periferie che sono per lo più sorte in maniera Spontanea, In molte di queste abbiamo dei nuclei abusivi eh, di edilizia ex abusiva, poi sanata mm. e condonata. Che come dicevo prima, non hanno gli adeguati eh, servizi e le adeguate infrastrutture. Eh, sicuramente ci sono, però, anche degli, dei quartieri che sono nati. L'abbiamo visto negli ultimi anni, dal 2008 dopo il piano regolatore in poi. No? Quartieri che sì. però sono nati male, non si sa per quale motivo, forse ci sono stati eh, sottovalutazioni, errori di progettazione. Noi spesso abbiamo ospitato qui in radio no? i presidenti dei comitati di quei quartieri eh, che ci hanno raccontato che appunto uscire entrare nel quartiere è un problema quando piove ma eh, addirittura insomma bisogna svegliarsi alle 5 della mattina per poter uscire dal quartiere perché c'è solo una strada che collega con il resto della città ecco queste situazioni presidente si possono mettere le mani oppure ormai è così e c'è poco da sperare? No, sicuramente noi dobbiamo intervenire in queste situazioni eh, perché non è possibile lasciare tutto così, eh, così com'è. E lei ha ragione, abbiamo dei quartieri nati anche di recente, mm. quindi costruiti ex novo di sana pianta, quindi con una, una pianificazione alle spalle, quindi non sorti sputaneamente, che comunque già dal piano adottato prevedono una sola via di uscita, di ingresso e di uscita da quel quartiere. Sì. Uno per tutti, cito il caso per esempio di Castelverde, eh, dove ci sono piani di zona, una situazione anche molto complessa dove i cittadini di quel, di, di quel territorio non hanno neanche a disposizione le scuole dove portare i propri figli e quindi devono spostarsi in, nei quartieri limitrofi per accompagnare i propri figli a scuola e tutto eh, come ho già detto prima con gravi eh, disagi soprattutto legati alla, alla mobilità. Allora, eh, si può intervenire? Eh, sicuramente e eh, lo, si, lo si deve fare cercando di reperire fondi. Eh, Ci sono per... questi fondi? Ce li abbiamo, allora, Presidente? Eh, è molto difficile trovare mm. fondi all'interno disponibili per i nuovi investimenti nel Comune di Roma, quindi per fare nuove, eh, nuove opere. Purtroppo la situazione eh, sulla quale andiamo ad intervenire non è una situazione erosa, come tutti quanti eh, sanno, eh, e anche perché come ho detto già prima alcuni di questi, pa di questi mh, quartieri tra cui mi riferisco in particolar modo ai piani di zona eh, sono nati eh, senza avere diciamo, un equilibrio eh, eh, economico per cui gli oneri che i privati versano per gli oneri di urbanizzazione non sono sufficienti neanche per realizzare le opere di urbanizzazione primaria, quindi neanche strade, fogne, illuminazione ed è una situazione effettivamente drammatica perché questo diciamo non è un caso isolato e sporadico ma ci sono molti quartieri e molte periferie che versano in questo, in questo mm. stato. Eh, mh, per questo io ritengo che si debba innanzitutto smettere di, di costruire in luoghi di questo grande, grandissimo comune che come superficie racchiude in sé molte delle città più importanti d'Italia, più grandi d'Italia di costruire al, diciamo i confini del comune, noi siamo arrivati veramente a realizzare Ehm, diciamo nuovi insediamenti anche eh, molto molto distanti dal centro e poi il problema è portare lì tutte le infrastrutture, le strade certo. i mezzi di trasporto Bene. Eh, quindi diciamo c'era cioè, proprio alla base una pianificazione eh, del tutto distorta il primo, la prima cosa che si potrà percepire in conclusione Presidente Iorio per quanto riguarda le, le periferie la, il primo dato proprio sensibile che potremmo magari vedere a occhio nudo, quale potrebbe essere? Allora, occhio nudo, così da un giorno all'altro. No, da un giorno all'altro. La non è facile. No, da un gi sì. giorno all'altro. Però il primo progetto che porterete avanti con forza per allora, le periferie. il primo progetto, le ripeto, sono questi e questi finanziati anche con il bando delle periferie, che Perfetto. oltre alla mobilità dolce e sostenibile, a cui vi facevo riferimento prima, prevede anche un intervento nell'ambito del Corviale, uno um, a, mm. a San Basilio, ed un altro invece mm. un recupero di un edificio ad Ostia, l'ex GIL di Ostia, sono Bene. già eh, in corso i progetti definitivi e si è diciamo, nella fase della preparazione delle gare, quindi quelli sicuramente saranno i primi a partire. Perfetto, e noi li attenderemo per raccontarli ovviamente attraverso Radio Cusano Campus per verificare e per magari mettere come dire, un, un mattone propositivo e di felicità eh, nella, nella nostra città con questa attività sulle periferie. Grazie al Presidente della Grazie Commissione voi, Urbanistica del i Comune i di i Roma. Vederci. A risentirci Donatella Iorio.